libere che riguardano poi più o meno tutto quanto, sempre lo stesso argomento. Eh, molto spesso ho sentito i consiglieri del PD dire che durante questa consigliatura eh, questa amministrazione non è stata in grado di fare un piano industriale di AMA, dicono una cosa non vera, basta andare sul sito eh, di AMA e vedere che nel 2017 sotto la nostra consigliatura è stato fatto un piano industriale, un piano industriale che quando è stato fatto era, è stato detto subito che andava anche rivisto, ma una inversione di tendenza rispetto al passato è stato fatto per cui c'è già un piano industriale ma adesso deve essere sicuramente rivisto e eh, revisionato ci sono ehm, diversi elementi, non si può non iniziare il momento di cui stiamo discutendo in, eh, adesso con la, la, la tariffa del, del 2020 se non andiamo a rivedere anche quello che abbiamo detto e quello che è stato scritto nel piano economico e finanziario che abbiamo già votato il 30 di, eh, settembre. Quel piano è particolarmente importante perché di fatto evidenzia alcuni aspetti che mh, le opposizioni fanno fatica un po' a percepire e a voler capire. Ehm, in realtà con questo piano eh, economica e finanziaria viene detta una cosa eh, molto, eh, molto chiara eh, dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo è vero purtroppo ci sono diversi, eh, diversi bilanci non approvati eh, in questo periodo tutto è nato con un, uh, un contrasto uh, che c'è stato nel, nel bilancio con i famosi 18 milioni dei servizi cimiteriali però questa, questa, questo aspetto specifico di fatto è stato un po' come l'ho già detto in un altro intervento come l'apertura del vaso di Pandora perché in realtà andando a scavare nei bilanci si sono trovate diverse questioni che di fatto non andavano. Una di queste viene evidenziata nel piano economico eh, e finanziario, ovvero sono emersi i crediti inesigibili degli anni 2003-2009, eh, parliamo di ben 104 milioni. E di questi 104 milioni, a questo punto l'amministrazione ha fatto una scelta, una scelta che di fatto li, ehm, li valuta come non esigibili. Questi fondi, che oh, effettivamente eh, AMA metteva tra i crediti, ma crediti che in realtà erano sulla carta. E mentre noi adesso praticamente mettiamo moneta sonante nei bilanci di, di Ama e in quattro anni verranno di fatto restituiti questi fondi ad Ama e parliamo di 36 milioni e mezzo per l'anno in corso 36 milioni e mezzo per il prossimo anno e circa 17 per altri due anni eh, successivi per cui di fatto stiamo mettendo anche più soldi eh, il consigliere Pigliomeni si chiedeva perché c'era questo piccolamento generale eh, dei costi generali perché veniva valutato il totale veniva valutato un pochino in più era presto detto, insomma, le motivazioni di fatto, eh, di fatto sono queste. E diciamo che la situazione è sicuramente molto complessa, quella che noi abbiamo affrontato in questi quattro anni di consigliatura. È l'argomento sul quale stiamo facendo sicuramente più difficoltà a dover ottenere dei risultati. Eh, ci sono diverse eh, criticità, che oggettivamente ci stanno delle diverse criticità, non dobbiamo dimenticare che durante questa consigliatura c'è stato un caso mh, bello, eh, molto pesante, che ha subito l'amministrazione con l'incendio dell'impianto del salario, che era un impianto dove venivano, eh, venivano trattati Uh, un quarto dei rifiuti indifferenziati di Roma che oggettivamente crea delle difficoltà ulteriori io lo ricordo anche per i cittadini che ci stanno ascoltando il, uh, la commissione sul ciclo dei rifiuti, il dei rifiuti ha evidenziato come nel corso degli anni, ogni anno ci sono 100 impianti dei rifiuti che vengono incendiati o distrutti per cui è un fenomeno diciamo mafioso, criminale che avviene eh, ed è molto pesante, che rende molto difficile poi la soluzione dei problemi. Non neghiamo che effettivamente delle difficoltà ci sono, però il piano economico e, e finanziario che abbiamo approvato e questa deliberatari in realtà rilanciano un po' la, eh, la, la, la, la soluzione di questi problemi. Io mi auguro, l'ho già detto nel piano economico e finanziario, che proprio il piano economico e finanziario, eh, mette le basi per andare a far sì mettere in condizione Ama di approvare i bilanci che è una condizione sine qua non per riuscire a sbloccare determinate situazioni e a risolvere dei problemi molto importanti per cui io consegno il voto favorevole della maggioranza a questa delibera eh, auguriandoci ovviamente che questo sia il passo proprio per il rilancio di Ama così come vogliamo noi pubblica come abbiamo sempre detto. Grazie.